Ehi hey, bu <coughs> hey, buon di buonasera buonanotte benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point Dobbiamo costruire la il Manticore Dobbiamo tirare fuori le risorse per costruire quell'affare Quell'affare ci porterà a distruggere Beamoth una volta per tutte E questa è la nostra priorità Ma la priorità di oggi è distruggere il Lair Quindi ciancio le bande Oliamo i, i Kalashnikov e prepariamoci per la nostra sigla. qua allora rispetto all'altra volta abbiamo personalizzato un po le persone che erano qua nel, nel... nel rooster oh, abbiamo anche sfoderato rinnegatamante rinnegatamente con la sua crystal crossbow che potremmo collaudare finalmente magari non mettergli anche questo Non lo so, Rick, non mi sembrano buoni. Abbiamo due sirene, abbiamo un po' di mutagen. Dobbiamo, dobbiamo costruire, come dicevo prima, a parte che abbiamo una marea di cose che, che abbiamo in mezzo a costruire. Il nostro obiettivo è costruire, e per quello daremo priorità a tutto questo. Abbiamo le risorse, è un aereo con capacità di 8 persone ed è l'unico che può atterrare sopra la Beamoth. Quindi è una manticore. È in tutto per tutto un A parte che ha 8, otto... può portare in giro 8 persone. Quindi la potremmo utilizzare anche più in più altre occasioni. Si mangia un po' di material. Però ci serve il Mutagen. Ci serve il mutagen quindi dobbiamo catturare altre bestie. Non c'è cazzi, dobbiamo catturare altre bestie. E questa la dobbiamo costruire. Non c'è, cazzi. Come dicevamo prima. Intanto mm. potremmo lanciare anche una ricerca qua non su questo aereo come si è messi dobbiamo ricercare un'altra degli antichi di lì in teoria potremmo anche attivare eh, prima o poi Ho qualcuno che sta andando allora voi vi siete riprendendo che poi dovete andare a fare questo corruption, uh, corruption on the mind che lì da troppo tempo team bravo sta andando di qua all'air ne abbiamo un altro che sta andando all'air charlie sta andando verso uh, once more into the maze è una simpatica missione che ci servirà per prendere delle altre armi interessanti. The Gift si sta riprendendo, stiamo andando per andare lì. Bravo, sta andando anche lui qua, ma non ci arriverà in tempo, mi sa. Alpha è pronto a partire. Delta sta arrivando, quindi avremo due Mutoid stavolta. Direi che è il momento di farla. Quindi affronteremo la nostra prima layer. Siete emozionati? Io sì. Nel senso che me la sto facendo sotto. Allora. Il layer sarà un po' più dif difficile del Nest, sarà tanto rispetto nei confronti degli di, di tutti gli altri. Ah, ho cambiato Mutant Camel che ora ha questo bellissimo colore verde limone. Sapevo che non, non vedevate loro per avere queste notizie. Dupin, sniper mutoid deve entrare. fa sacrifico lavatrice, però uno o un altro sniper ci serve. Lunar Lander è un po' capò, Abbiamo. Chi abbiamo come Priest? Don Zauker, che va bene. Babyface ha un po' di corruption, quindi non ci conviene usarlo. Potrebbe essere interessante avere un Heavy, quindi prendiamo un Heavy al posto di: Super Frog, Camel The Norlander, Space Invaders, Don Zauker, Scottish Head, Babyface, Lupen il quarto e Sniper Newton, Questi sono i nostri che scenderanno in campo allora vediamo un attimo se dobbiamo mettergli delle altre cose a disposizione Lunar Lander ah abbiamo anche dell'altra armatura tra l'altro eh. Super Swag in panchina Space Invaders ha ah, già questa cosa qua ha una mitragliatrice che non ha bisogno di munizioni potremmo dargli questa Mattock Speriamo in bene. Perché ho paura che questa si inceppi. Se ho paura che quella si inceppi, potrei dargli una pistola. E lasciare il new rider in saccoccia. Allora, eh, domanda, è meglio questo o questo? Mmm, questa è una bella domanda. Lasciamogli la pistola. Tu non hai armi paralizzanti e questo potrebbe essere un problema. Hai il fucile al cecchino, è una pistola che è abbastanza imprecisa, ne? Abbiamo Scottish Head al massimo della potenza. E questo potrebbe essere il nostro paralizzatore. Proviamo a dargli questo Scottish Head. Un po' più di armatura. Almeno non ha, per non ha perk negative. dovrebbe essere in panchina quindi potremmo anche prendergli la sua pistola con tanto di munizioni e darla a Don Zauker scusate queste sezioni solo so che sono tediose, ma <ride> mi servono perché se no non si riesce a capire tu sei un berserker, per darti questa e questa di perk, per ora va bene così. Donabondio, Donabondio, Donabondio, tu sei un cross class con un assalto. è un mitro che non è che mi ispiri proprio di tanto che comunque è migliore di questo questo gli do questo tu dovresti essere in panchina quindi ti rubo un attimo questo Lupin quarto, tu hai Boomblast, sì, non hai armi da uh, esplosive, <coughs> cronate le dobbiamo ancora produrre, quindi niente. Lo sniper Mutoid potrebbe usare questo. Non lo so, non mi sembra una buona idea. Tu puoi usare un'arma paralizzante e non hai paura di farti avanti. Bravo, bravo. Allora, potremmo dire salviamo e andiamo. Cosa stiamo cercando? Ah ok, satellite uplink potre Potrebbe darsi che sia una buona idea Ora non mi ricordo più Avevo messo super frog In panchina a favore di questo Siamo Questi due E lavatrice a casa Vai! Eccoci qua Allora, l'obiettivo di questa missione È distruggere questo bestiaccio qua che ora non vediamo. Abbiamo già un Acheron e questo mi rende molto molto contento. Abbiamo questa che ora ti vi dirò cos'è. La mappa come vedete è molto molto grande. E saranno delle sezioni che sono all'oscuro perché sono troppo lontane. L'obiettivo della missione sarà distruggere questo bestione. Ah, ah è bello. Abbiamo già una cassa di materiale qui vicino che sono interessanti. È interessante. Uh, questo bestione è super corazzato che... che ha delle uova che dovremo spaccare E dovremo spaccare tutte le uova. E poi, una volta distrutto questo, filarcela. Nei due punti di sfiltrazione che uno è dove siamo e uno è dall'altra parte. Continueranno ad arrivare rinforzi. Quindi dovremo muoverci. E rinforzi saranno pesanti perché quando c'è l'air vuol dire che si riescono a generare sia Sirene che Chiron. Quindi. Dovremmo battagliare, Allora, abbiamo questo Aklis Champion E abbiamo questa Questa è una Terror Sentinel Questa Terror Sentinel vuol, uh, Non fa attacco L'unica cosa che fa è uh, Psychic Scream Quindi grida di, di, che, che bruciano tutti i will point E quando dico tutti intendo un sacco Ma veramente un sacco Quindi dovremmo farla fuori il prima possibile Anche quella allora, quindi, qual è la prima cosa da fare in ogni missione? Prendere il priest abbassare il volume e fare in Steel Frenzy. Ok, ora dovremmo far fuori quell'affare quel quel lì il prima possibile e prendere magari l'unica. C'è solo una di queste casse che. L'air ha il vantaggio che è l'unico un posto in cui si può effettivamente prendere delle casse. No, non è vero, c'è anche la citadel, ma la vedremo in seguito. Allora, se tu ti sposti di qua, poi puoi fare quick aim. Sì, e quindi almeno un colpo glielo spariamo a questo bisonte. Ricordiamoci che dobbiamo prendere abbastanza roba per il... abbastanza mutagen... Abbastanza mutagen per questo che ha il Core Reinforcement mi fa proprio schifo. Deve sparire Core Reinforcement. Goose Pry: Un altro motivo per la quale dovremmo catturarlo. Dobbiamo assolutamente catturare una bestia che è Goose Pry. Se riusciamo a staccargli la testa, questo fa ciao ciao al Core Reinforcement. Fa ciao ciao al Core Reinforcement e tutto il resto bene o male lo possiamo sopportare. Ha già ridotto il danno da veleno va bene non... Ciao ciao al Core Reinforcements Molto molto molto bene Tanto potresti vedere che cosa c'è nella cassa C'è un'altra torre Va bene. quale è abbastanza lontana Una bella cassa piena di mutagen, molto bene. Ma tra l'altro mi ero scordato che questo fare qua è assolutamente... Questo può attaccare dando solo... Corruption Arriva fin qua Eh ma non riesce a dare tanta... Tanta paralisi eh? 107 di paralisi diamine. Uh, basta, mi sono convinto che questo deve andare giù e basta. Aspetta, facciamo una cosa. Lancio un bel fireworm così, giusto per esplorare un po' com'è la situazione. Vai. Speriamo che lo raggiunga qualcosa. Abbiamo svegliato la Terror Sentinel. Mm. Vabbè, tanto questo è abbastanza lontano. Beh, allora, l'abbiamo già cincischiata troppo. Questo deve morire. De abbiamo deciso già prima, però se, se ci avviciniamo a ritirare una mazzata, quello non è che sia una bella idea. Là c'è un altro terror sentinel, abbiamo una mappa fatta un po' a schifo, eh? Perché non possiamo andare... Ah, perché devi... Allora. Ti è di qua? Oh, va bene. Va bene, cioè, ci sta. Vado metterti di sopra apposta perché tu possa vedere dove ci sono gli altri simpaticoni. Scottish, non lo volevo fare, non lo volevo fare questa mossa. Uh, tu hai già sparato, quindi... poco facciamo un balzellone balzellone ce ne andiamo via lo sniper dovremmo già a spostarlo e scottish dovremmo spostare anche te Ciao vermicello, è stato bello averti. Non ho capito perché ha sparato l'acido. Porca miseria, questo l'ho presa. E questo è rimasto incollato. Lo scudo ci ha salvati. Lo scudo ci ha salvati. Sollevo lo scudo. Questo è troppo vicino. Dobbiamo muoverci il prima possibile perché qua non c'è. Perfetto, quindi... La bestia è qua dentro. Lui rimarrà incollato qua, purtroppo. Eccola! No, era qua. Da mandare uno là dentro e iniziare a spaccare le uova. Per curiosità. No, eh, non si riesce a vedere se riesce ad arrivare fin là. Se si riesce a vedere fin là. Queste sono tutte le altre bestie. Che potrei tirargli una mazzata. Ammazzarlo con le mazzate qua. Però non so se posso ritirarmi. Ci provo. Sì. Posso anche ritirarmi. Il prossimo turno facciamo fare quelli con gli scudi attenzione che a me serve mutagen mi serve mutagen muovermi in avanti finché posso perché poi il uh, effetto della frenesia finisce. Vai. Vai va. Uh, va bene, tanto quello è troppo lontano Babyface Non può fare niente Newton Camel Ti puoi avvicinare qua In modo tale che il prossimo turno vai là sopra con le informazioni non è più a ah ok finito il danno da acido meno male quanto è lo scudo? 150 Fanno un paio di colpi ora riuscivo a fartelo saltare. Il eh, vermicello è ancora qua. possibile che tu lo riesca a prendere, infatti, eh. tanto avvicinati anche tu, e ti direi, posso lasciare ok. E dobbiamo portarci a casa qualche bestia. Babyface, uh, mettiti nuovo. Cioè, a questo punto. Il caso che arriva qualcuno da qua. Che non abbiamo visto. Saltare, tu finirai casa nostra. Quello sta lì a protezione, va bene. Questo si è de ha deciso di sacrificarsi. Quanto hai di 8, 6, 24, 32? Lunar Lunar Questo ce lo portiamo a casa. Perfetto. Tu intanto. Vediamo se riusciamo a occuparci di... Lui. Uh. Questo è Penciamillion. Questa è Meleon, quindi eh, se è nascosto e se ne va da un'altra parte. Ci ha danneggiato, quindi ora dovremmo spendere mutagen o aspettare che si rigeneri. Per saltare e andare di qua dobbiamo far fuori la Terror Sentinel. puoi andare qua sopra non c'è modo non c'è la scala porca miseria, non c'è la scala eh. questo complica la faccenda e io devo farlo fuori quella maledetta error sentinel da qua lo potrei vedere Visibilità su quello paralizzato. Um, tu, ancora per un paio di turni, sarai immobilizzato con di qua. Tu coprilo. Se no, tu vai avanti. Nel caso... Abbiamo Frenzy, ancora i nostri soci. Teniamoci il nostro sniper. Tu vedi qualcuno da qua? Potrebbe essere la Terror Sentinel. È un tiro orribile però. Tiro veramente orribile. In più, rischiamo di esserci dentro. Sì, ci siamo dentro. Sì, già tentare di colpirla? L'ideale distruggere gli egg pod. E tutto il resto, guardate la shell, che in quanto è corazzato sto robo. Qui c'è questo coso in mezzo che mi ferma i colpi. Io ti direi vai di qua, poi balsalone balsalone e andiamo sull'altra torretta. rione rinforzi giustamente questo è un altro shield bearer un altro che attacca da vicino va bene Aspettiamo. O ce ne andiamo o questo prossimo turno ci fa male. Eh, il tanchiamo intanto si sta riprendendo. Molto molto bene. Finito l'effetto della frenzy. essere sicuri Un'altra colpa, io non me riesco a andare. devo far fuori per forza. Mm. <coughs> la pinza è dall'altra parte, quindi non le riusciamo a togliere. Mm. Tirare un paio di colpettini, va. Uno. Verso la sua gamba. Ok. Uno verso la sentinella. Mamma che... Colpo terribile. Eh? No, ho preso la terra. Torna indietro, tu oh, finisci terrorizzato sicuro. ancora fermo lì. Ma già iniziare a muoverci di qua per cercare di colpirla. Ma giusto abbiamo un altro terror sentinel di là. Silenzioso nella notte, vai. Speri <coughs> mm -hmm. qua, il prossimo turno. possiamo a fare qualcosa. Già, sì, sicuro. Proviamo a rischiarcela, eh. Corre fino a qua per poi mazzolare questo, però. Proviamoci. Salviamo prima. Questo è morto, questo è morto, continuo a guardarlo come se fosse vivo, ma è morto. E ci arrivo, E ci arriva la Terror Sentinel, no? Andiamo di qua. Il prossimo turno iniziamo a sparare un po' di acido eh? addosso, va? Eh? Speriamo che il prossimo turno si li libera Artur allora, di Baleverti lì, eh. Allora, noi dobbiamo andarcene da questo affare qua. <coughs> e nel frattempo proteggere Lunar prima che gli venga in mente a qualcuno di fargli del male. Mm. penso sia il punto migliore ma non abbiamo abbastanza action point per farlo ritorno paralizzante attenzione va bene ci portiamo a casa un, po', un altro po' di mutagen è molto peggio questo turno è eh? molto molto peggio finisci il lavoro, eh? C'è certo casa anche questo. Bene. S S Sniper Mutoid si riesce a fare ecco se adesso si spostano come dei pazzi no mm, niente più action point perché tu non hai più action point mi fai un bel ricordo Oh, Tu adesso ti riesci a spostare Molto bene Abbiamo un pocher Che potremmo essere Potremmo andare a ringraziare eh? oh, va bene così rimane solo molti per la pistolina di quello affare lì uh, no ho preso le will point di questo uh. questo non mi piace per niente babyface andare a salvare il tuo amico Trenta di sanguinamento ecco adesso a 13 paralisi e quindi a due action point Non è una bella posizione. Quanto ti direi di partire di qua? Siete tutti paralizzati. Scottish. E con questo abbiamo già una situazione migliore. Possiamo già andare dalla Spawner, che non può farci <ride> assolutamente niente. Ci in un buon punto, che il prossimo turno iniziamo a far fuori: far fuori cose. Per lanciargli un Fireworm intanto. Gli facciamo ancora più male. Dal fireworm, eccolo qua. Non può esplodere. E prossimo turno: 34 su 38. Pensare a coprirla nella ritirata, eh. Dov'è? Sniper Guardate il nome più decente Il tuo attrezzatura invisibile Di color magenta Eh, il prossimo giorno vediamo di fare qualche cosa contro questa spawner dell'accidenti. un torno di attesa. È arrivato un nuovo cattivone. Allora, intanto... Eh, tu! Scoppia un po', no? 40 danno da fuoco. belle uova da far fuori prossimo turno facciamo fuori altre uova qua c'è un altro shield bearer però stiamoci in attesa non hai action point per farlo Te sarai un problema perché tu devi evacuare e basta. Ok, spitter head non, non spaventoso. Tu sarai un cazzo di problema. E dargli un po' di frenesia a sto ragazzo se no non ce la faremo più a tornare a casa lunar approfittiamone per velocizzare il tempo di far fuori quella fare tanto il nostro heavy va verso l'uscita che è meglio come dice il puffo questo è un altro che attacca da vicino parte split red non c'è modo di andare di là e eh, va bene dai tanto muoviti avanti sniper sniper puoi fare male alla eh, prendere le uova qua è un'impresa eh. togliamo qua diamo un po' di veleno che bene non gli fa bene allora abbiamo scottish sono amare di punti vita ma ovviamente il segreto è fargli fare fargli fuori queste uova ogni uovo fa una marea di bleeding siamo a 240 a 2100 punti vita ma a 240 di bleeding ovviamente non puoi sparare ancora per qualcosa tipo la decina di torni, tu vai via tu vai, fu tu vai via e basta Lunar Lander, non è che adesso qua con il fireworm adesso è un disastro perché. Tu tra l'altro in Saccoccia hai questo. ok ah eccolo qua Sì, vabbè vabbè come non avergli sparato insomma possiamo avvicinarci anche noi per l'uscita Non ha droppato niente. Bravo, Space Invaders. Decina di turni. Lui ha bisogno di un altro po' di paralisi. Così siamo sul sicuro. Tu copri sempre di qua. Per essere un po' più sicuri, e muoviamoci. Il rinforzo bene c'era un altro uovo di là ok io ti direi tu vattene perché poi questo scoppia <coughs> e scoppia male chi hai visto uno è paralizzato. Quindi, vai. Grazie che l'abbiamo parzialmente curato col fuoco. Eh? Esatto, non hai scelta a parte sì. andartene. Iniziamo a indietreggiare. Raggruppiamoci di là. allora ognuno va nel punto di fuga più vicino che tu vai verso di qua space Invaders è quello più lontano di tutti quindi vai di qua e sniper pure tu vai al prossimo turno quella muore, quindi dobbiamo solo evacuare. E boing! Sono contento di aver tirato jump. Una non sottovolta, una sottovolta. Ecco che è morta. Non so cosa sia successo. Per noi è venuto il tempo di evacuare l'edificio. Ok, qua c'è un bug. Dovrebbe essere arancione invece azzurro. Tu vattene. Ho fatto solo da bersaglio purtroppo. Sì, adesso vediamo di quelli che sono stati paralizzati. Diventeranno buonissimo mutagen. Aspetta un attimo. Tanto riusci a evacuare in un solo turno. Voi tre riuscite a evacuare? Eh, eh sì, quindi alzate le tende. Forza, forza. Peccato, l'unica cosa per quella... per quell'Axeron. Troppo complicato da portarci a casa. Boh. E via che si va. E l'abbiamo finita. Eh, quelle... è stato più lungo del è stato lungo come previsto abbiamo fatto fuori il nostro primo layer e bravo Space Invaders che ribella. ok allora ci siamo portati a casa un po' di mutagen e adesso possiamo costruirla la manticore tre buoni Arthron e un po' di proiettili dalle torrette abbiamo migliorato la nostra reputazione con un po' tutti la prima missione per Senedrion non perché <coughs> stiamo cercando di essere ma perché abbiamo avuto terribili <sussurra> che preferiamo non ripetere Qua possiamo decidere quale finale fare con Sinedrio, se puntare con... Io direi Mist. Fatemi sapere nei commenti se ho fatto una buona scelta oppure no. Bene, abbiamo finito questa dannatissima missione Abbiamo aggiunto un Pandoran Lair come ricerca e una Terror Sentinel Che potrebbe essere interessante Perché Queste sono sempre difficili da far fuori Qua da un po' di risorse Quindi la prima è stata Light Up Link Research che mi serve. Questo purtroppo non ci siamo andati tanto vicini, ma non ce ci, l'abbiamo non ci fatta. Abbiamo Space Invaders che rivela. E assolutamente Rapid Clearance. tanta roba tanta roba space invaders tanta roba posso dare un livello in più di forza ma a me serve la velocità vediamo un po' di più di velocità lunar lander ip più 14 un po' più di willpower che potrebbe servirmi. Tu hai 70. Ah, ti aspet aspettavo sempre il momento in cui si trova l'infiltrator. La cross class con l'infiltrator. bisare qualche punto vita vabbè tanto tu hai regen con internet li ti ripigli in un attimo Hubert non stai messo bene e neanche tu però adesso la nostra priorità è costruire questo e sarà la nostra tre giorni top priority Top priority assolutamente Bene, che altro fare allora? Loro sono stanchi Vieni tu Hai un living quarters è un po' buggato eh Sì, da riparare Di voi andate... Ah, ecco qua la missione. rimuovermi muovermi qua. Ah, ma voi potete anche andare a farla subito. Voi potete andarla a fare subito. Quindi voi andate un attimo a... Vorreste andare a far fuori questo, finalmente. Charlie sta andando, Delta. Anche De no, Delta sono esauriti. Delta sono esauriti, Delta devono andare assolutamente a ripigliarsi. The gift. questo dobbiamo fare ripigliarsi un attimo. Dobbiamo fare questa missione. Dobbiamo, siamo in scarsità di materiali, questo ce ne dà mille in una botta sola. Io direi che il video è già abbastanza lungo Al prossimo video inizieremo la prima missione del sinedrio in modo che ci è. inizieremo a diventare un po più amici con loro ma per ora io vi ringrazio per avermi seguito fino adesso continuate a seguire la nostra battaglia contro i pandorani mettete subscribe la campanella in modo tale da vedere tutti i miei video, i miei aggiornamenti e per ora il vostro buon coach del quartiere vi saluta, ciao!